il vostro Sant'Enchan sono dal vivo sono contento perché facciamo facciamo un'altra live o del tempo e vediamo un po devo impostare il titolo almeno perché prima non partiva la live ecco qua scusate un po i dati perché ha fatto i capricci il cellulare e sono dei video che volevo fare già da abbastanza tempo e che faccio soltanto adesso vediamo se la live poi la posso portare a termine perché è sempre quello che uno si propone poi le cose vengono come vengono per esempio adesso purtroppo mi devo dilungare perché ancora il cellulare non permette di impostare tutti i dati i dati come uno li vorrebbe impostare ecco qua allora benissimo duplichiamo io volevo fare questo video già da quando era morta la regina e poi poi è venuto l'11 settembre ma visto che l'11 settembre era domenica io avevo già fatto già fatto video sabato allora allora semplicemente ho detto ma non è che esagera a fare troppi video Diamogli un po' di distanza l'uno dall'altro. Diamogli un po' di distanza. Invece sono successi degli eventi che mi hanno obbligato a A, diciamo considerare l'idea di, di fare un altro video ecco qua adesso metto in community così arriva il messaggio che è iniziata che è iniziata questa live allora dicevo è un qualche cosa di strano ma la regina elisabetta viene a mancare viene a mancare proprio attiviamo la monetizzazione per il momento è limitata fatto un video diciamo dal vivo io l'ho fatto per l'anniversario ma l'anniversario non è stato il il 31 agosto data anniversario di 25 anni il 25 agosto Ian Spencer aveva solo 36 anni. No, quando quando è stata la data? Il 31 agosto 1997, seguito un terribile il 31 agosto. E io il video l'ho fatto, lo feci. E il 31 agosto l'ho fatto proprio 31 agosto l'ho fatto proprio per, guarda di solito, soli, proprio sono stato sul pezzo. E qua un amico mi dice: La politica ci ha tradito. Esatto, amico. Se volete seguirmi in Facebook, io sono sant'Enchan sono sto anche presente in eh, kuai in eh, tik tock instagram lì che io io trovo che eh, poi vediamo quando è morta 8 settembre quindi è morta è morta sarebbe morta otto eh, giorni dopo una settimana, otto giorni dopo è morta eh, la regina elisabetta seconda del regno unito vediamo un po morta eh, il 31 agosto del 1997 eh, Diana di eh, detta Lady di Lady Diana e la regina l'8 settembre, quindi voglio dire, adesso stiamo a 12 9 10 11 12, 4 giorni fa. Si sono succedute molte date, per quello non sapevo se fare oggi una live o se farla mercoledì perché dicono che a fare troppi video consecutivamente eh, poi si perdono visualizzazioni ma eh, ripeto eh, Lady, Lady D è morta eh, il 31 eh, il 31 agosto 8 settembre muore la regina e poi c'è stato l'11 settembre adesso stiamo a 12 avrei dovuto fare ieri questa live un minuto che mi spiego ecco sono dovuto andare come al solito quando no, si rimane solo in casa che bisogna rispondere al telefono allora eh, dicevo che dire dell'11 settembre eh, stavo stavo leggendo qualcosa Dell'11 settembre stavo leggendo qualcosa, e adesso poi ritornerò alle DD. Il fatto è che vorrei che qualcuno mi facesse delle domande perché è così che funziona una live. Ah! La mucca. Ciao Mind Hunter. Ciao. Caris amico mio come stai spero bene ovviamente spero bene ovviamente beh qua si vede ancora mentre io mi sto filmando col cellulare qua si vede nel monitor che io ho c'è un delay, un delay che io sto uscendo fuori dalla stanza, perché sono dovuto andare a rispondere al telefono. Nel nella panca non c'è una mucca, come potrai aver visto, ma c'è eh, forse sei il mio unico spettatore, caro Mind Hunter. Ma eh, c'è un girafino con, eh, ah, perché è rimasto arretrato bel, il down il riproduttore con un orsacchiotto rosa allora come dire ciao carissimo amico mio come spero bene ovviamente caro amico mio come stai federico bargiacchi allora si parlava di, di che io non ho potuto fare in questi giorni perché ho fatto altri video non volevo che si accavallassero ma gli eventi mi hanno travolto perché Lady D è morta il 31 agosto, quindi ho dovuto fare una live commemorativa. L'ho fatta live, l'ho fatta proprio il 31. Non so se è uscita come premier perché è successo un casino, cioè eh, io qua ciò che che diciamo vediamo un po perché poi ho caricato un qualche cosa che adesso non riusciva a partire la live e vediamo se lo cancello se non si cancella definitivamente tutto ah ecco non si è cancellata la live in corso, allora io da un dispositivo mobile, cioè come adesso, ho fatto la live eh, per la morte di Lady di Diana. Il 31 agosto. Ne ho fatte due, a dir la verità, perché ho dovuto il 31 agosto. Che cos'era? Eh, era mercoledì perché ho dovuto interrompere allora ho fatto prima una prima parte di 17 minuti poi un'altra di quasi 40 minuti poi ho caricato un, una premier il 10 settembre che il 10 settembre è stato sabato quindi dopo più di una settimana avrei voluto, dovuto caricarla per il sabato per, per il mercoledì 7 invece l'ho caricata per il sabato 10 e allora lì è stato che mi sono ricordato che la domenica doveva doveva dovevo fare il video per l'11 settembre nel frattempo però l'8 settembre quindi per quello che, che non ho caricato il video che è come premier per il pranzo dei miei dei miei pranzi cene eccetera scene di colazione pranzo cena casareccio è morta eh, la regina elisabetta l'8 settembre allora mi si è eh, mi si è accavalato il video della regina elisabetta e, e l'11 settembre 8 settembre e 11 settembre adesso ritorno a voi eh, viva lo salfacores con il mate grazie grazie ciao francesco tenco ciao viva il labor party eh, esatto allora non so se voi avete a vostra disposizione la possibilità anche di trovarlo in internet il libro di eh, thierry mason che sarebbe lui che ha scritto circa l'11 settembre 11 settembre 2001 la terribile impostura poi fra le altre cose che non se n'è più parlato che ha fatto molto scalpore nell'epoca ne parlarono in molti chi poteva essere chi non poteva essere delle famose famigerate lettere all'antraz che hanno spedito e sono morte cinque persone ma cinque persone importanti negli stati uniti che mettevano in dubbio la teoria ufficiale dell'11 settembre come mai in nessun informativo si parla più di delle lettere all'antrace. Ciao Igor Shadi. Come mai, come mai non si parla più delle lettere all'antrace? Verso già la fine del 2001 hanno ucciso un mucchio di persone e non hanno neanche finito l'inchiesta per trovare il colpevole. Come mai, voi lo sapete? Come mai la stampa non parla più di tutti i retroscena dell'11 settembre? C'è stata una denuncia collettiva dei Vigili del Fuoco di New York che. chiedere di riaprire le inchieste che non erano soddisfatti delle inchieste ufficiali dei risultati delle inchieste ufficiali e che hanno testimoniato ma non hanno raccolto durante le investigazioni hanno testimoniato la loro testimonianza non l'hanno raccolta che hanno sentito delle esplosioni che è incompatibile con la versione ufficiale dell'incidente che l'aereo avrebbe demolito le torri. Ti saluta G Mario. a ah, Saluti G Mario. Eh, Mario e Mario Circello. G Mario bevi di meno. beh io saluto adesso che mi ricordo eh, la Psico. ciao psycho se ci sei scrivi con un commento voi che impressioni avete circa quello che si è detto lo so che molti di voi sono dei millennials, magari avete 20 25 anni siete nati proprio il 2000 o il 2001 ma voi che impressioni avete hanno detto tutta la verità hanno scoperto tutto quello che si poteva scoprire oppure oppure no io adesso vorrei fare un'inchiesta al volo vorrei fare non so se mi chiese, segue amleta bloom vorrei fare un'inchiesta al volo col primo che capita siccome qua è molto affollato di gente che vuole collaborare intervistiamo lei forse lei dato il colore poi oggigiorno non si sa mai può essere anche lui e intervistiamo lei questa orsetta qua questa piccola orsetta perché magari non è bambina allora piccola orsetta ti facciamo un'inchiesta durerà cinque minuti sono 450.000 domande come ti fanno su questa piattaforma no per migliorare la qualità dei servizi eh, ti chiediamo per favore eh, un'inchiesta se puoi collaborare allora tu dici sì ti iniziano col dire non so un mucchio di schermate iniziali. Poi l'inchiesta durerà 15 minuti e la miseria, e poi devi rispondere sì, no, sì, no, sì, un sacco. E se metti che stai anche in altre piattaforme, ti fanno le stesse domande te le moltiplicano per 10. Io che sto in 10 piattaforme, 12 piattaforme. Tu credi che hanno detto tutto quello che sapevano sull'11 settembre? Ma perché? Buh, che ne so? E... Eh, no, vabbè, insomma. <ride> Devo fare video su piattaforme più che si prestano ai Reels piuttosto che... Eh sì, è una corsetta che non si sa, è trasversale, è, tra, è transgender. Eh, ciao Gabriele Mei. Ciao. Mi chiede "Io ti avrei salutato, ma me lo chiede Federico Bargiacchi". Ciao Gabriele Mei, da parte mia e da parte di Gabriele Mei e di, di Federico Bargiacchi, logicamente non è che gabriele mei si saluta da parte di gabriele mei se si starebbe salutando da solo e come a me che mi chiedono uh, come ti chiami io non mi chiamo come non hai nome no ce l'ho ma mi chiamano gli altri e <ride> mica mi chiamo da solo non sono mica pazzo che parlo con me stesso no e come il numero di telefono il mio numero di telefono non lo so so quello di altre persone perché è poca memoria e eh no perché non mi chiamo mai io, per quello non lo imparo a memoria. Allora, caro Gabriele, mei, io ogni tanto ti seguo e quindi ti saluto nella speranza che tu guardi qualche mio video e lo commenti. Allora, i poteri. San, sappiamo bene che sei ober stumba io purtroppo col tedesco non ho molta familiarità quindi eh, sembra più una parola dei fumetti di bombi Sturmtruppen. per truppen, non so se le avete letto no però voglio dire perché io credo che molte cose non ce le hanno dette bene correttamente dell'11 settembre adesso fino a che punto bisogna credere a tutte le teorie che chiamano del complotto ma che in realtà purtroppo i complotti esistono perché non ci credo a, tutto, a tutta la versione ufficiale perlomeno perché Colin Powell mi sembra prima di morire è andato a dichiarare a confessare in un'intervista che lui sapeva bene che Saddam Hussein non aveva le armi di distruzione di massa e per quello si è inventato la storia che non trovavano le armi di distruzione di massa tipo le armi chimiche perché le avevano nascoste e invece le avevano usate contro l'Iran e contro i kurdi in Iraq. Saddam Hussein, che poi che c'entrava Saddam Hussein con Bin Laden, gli Stati Uniti, gli politici nordamericani lo sapevano bene che c'era addirittura ostilità fra bin Laden e Saddam Hussein perché erano di schieramenti differenti. Saddam Hussein, fino a poco prima di, di sfruttare l'Islam a suo beneficio, era socialista, un socialismo panarabo, e bin Laden era un integralista religioso sunnita quindi come dire eh, adesso eh, mi sono scordato dovevo cercare qualcosa eh, chi è che ha detto colin powell colin powell È stato un generale politico statunitense capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi dal 1983 al 1993 è stato il 66 segretario di stato ebbene è morto il 18 ottobre 2021 e poi una cosa strana invecchiando si è fatto più chiaro di pelle notizie false sulle armi in iraq ora con e attacca la cia questo il 3 aprile 2004 nel 2004 dopo che hanno distrutto l'iraq intervenendo nel 2003 perché sarebbe stato alleato di al qaeda in afghanistan notizie false sulle armi in iraq ora colin povel attacca la cia il segretario di Stato USA ammette che le prove da lui esibite al Consiglio di sicurezza dell'ONU non erano fondate, capito? Hanno attaccato l'Iraq. Ma l'intelligence mi disse che c'erano riscontri incrociati, poi si, si vide che era la prova universitaria di uno studente degli Stati Uniti. Io vorrei editare i video migliori ecco qua allora ho perso un po mario g g mario bevi di meno ciao anna commenta colpa degli illuminati e di renzi sono e se quella orsetta si identificasse come tartaruga orsetta e la fluida saluta gabriele mei ciao gabriele mei allora bello l'orso ma è, è me due e anna san sappiamo bene che san sembri il rin... Giovanito con questi capelli più grandi della tua faccia, Boo. San. Sei mai uscito con una follower? No, mm. sì, con Anna, cioè mi tu, cioè psycho. A ah, vabbè, eh, non so, non so quando, però, si. Sì, Aspettiamo anche un figlio astrale. Eh, è così importante ribadire il mio nome. Ah, ecco! Grazie, grazie per dire che sono ringiovanito con questi capelli più grandi. Del ah, ecco! Eh, no, beh, non è importante ribadire il tuo nome sai come che io mi tu sembra eh, sembrano youtu no mi tu youtube è eh, qualcosa invece no così lo so che sei te che sei venuta eh, san stasera sei un gran fico eh, Federico Bargiacchi grazie del complimento che vuoi dire San a volte lagga che offerta internet ai mediocre perché sono disoccupato. Poi sto col cellulare e quindi se io mi potessi comprare una webcamera sarebbe migliore. San a volte lagga e per me è in Argentina il libro è in spagnolo. Sì, vado in una libreria internazionale nel centro di Roma che c'è. Eh, Vediamo voi che credete che che mi potete dire? Che mi potete dire di quello che è successo in Iraq? Cioè facciamo sta live e vediamo che mi potete dire di quello che è successo eh, l'11 settembre circa la morte della regina elisabetta l'8 settembre e il 31 agosto la morte cioè la morte di lady diana che si celebrarono i 25 anni o i 26 anni del suo tragico incidente ufficiati dall'assenza della regina madre Elisabetta II, che poi invece dovete per forza protagonizzare il proprio funerale, perché eh, al, al, all'anniversario di Ledì è potuta mancare. Se non mi sbaglio, non è stata presente, forse stava già male e eh? non, non siate mal pensanti. Non siate mal pensanti. allora eh, Igor stanotte ti ho sognato oh Gesù mi due 10 euro in macchina a 20 a casa ci stai ma sempre cioè parlare di cose veniali in una live così filosofica l'11 settembre, eh, vediamo se posso cambiare il titolo perché veramente, eh, perché invece non pensi a spendere tutto quel denaro donandolo al canale. Eh, eh, abbonati, poi non gli avete dato un like al video. Vergogna vergogna così che vi piace, è così che vi piace, capito? E così che vi piace il video e non gli avete dedicato dedicato neanche uno sguardo non gli avete dedicato allora vediamo un po e contenuti e dettagli e devo rimettere un po di metadata metadata stanno qua e vorrei un po' di partecipazione per favore, un po' di partecipazione. Se no, questo seto si arrabbia viene a casa vostra e vi sbrana, distrappa la carne dalle ossa con questa bocca di peluche che ha mostruosa e. Vediamo un po', mettiamo un po' di metadata perché contenuti del canale. Eh, vediamo, prendo la descrizione del mio short, lo shortino, perché così già ci metto la descrizione al video. Poi domani gli metto sottotitoli. Sapete che una persona, credo, dalla Turchia mi ha ringraziato. Perché ha visto un mio video di qualche tempo fa, ha detto grazie per aver messo sottotitoli in turco e io metto sottotitoli in 147 idiomi. Mi seguono anche dalla Turchia, gente. Ecco, quindi aumentiamo il livello della chat, su che non sia così eh, come eh, l'8 settembre, come la regina Elisabetta, che questa chat non sia morta che poi diventa una chat internazionale vi leggeranno in 147 paesi bene no, 147 no perché ci sono sei versioni di inglese 5 di francese 6 di spagnolo però vi vedranno in giro da qualche parte e, e quindi eh, voglio dire che ne pensate eh la donna bot più sezzi di venezia quale la donna che ti dà le bot e telegram mi ha bloccato a ah, mi hai bloccato non ti ricordi appena sbloccato non mi interessa ok allora mando i piedi a federico san fai un corso della tua lingua per favore mm no ma a parte scherzi sono nato a roma io comunque mi piace molto questo idioma mi piace molto già vedo che non si parla non volete parlare del, del tema in questione ne parlerò in un video che lancerò come premier perché perché non abbiamo la costanza di seguire gli argomenti l'idioma allora, che a me mi piaceva da giovane, l'idioma universale? Oh mio dio, la donna che ti dà le botte, e ah ah ah, l'idioma universale Esperanto, qua c'è una grammatica. Piccolina. no una grammatica un dizionario che ha anche la grammatica perché tanto l'esperanto c'è 15 regole grammaticali basiche qua c'è eh, l'insegnanza di buddha la istruo de buddho in esperanto io ho letto questo libro in italiano perché ce l'ho anche in italiano della bucchio Dendo cai dei video dove parlo del, del, del buddismo dove si vede che ho una pila di 700 libri 780 di questi libri e qua corso di base esperanto della e di studio io mi ricordo che erano gli anni 80 ero giovane Daniele Colossimo hablaba in esperanto. Ancle Pear. Ah, hola, Fernando Alonso. Espero che estés bien, Fernando Alonso. Eh, e te acuerdo che también vos te podés abonare a mi canal, suscribirte o accionar ese corazoncito super Grazie. Si quieres soportar la produzione de mis vídeos, me ayudarías muchísimo. Si te abonaras a mi canal di YouTube. Y también, anche buscami nel web Sant'Enchan, y verás en todas las cosas que estoy metido yo. Y este es el idioma universal esperanto. Este diccionario con pequeña gramática lo compré en los años 80 en España. allora federico bargiacchi sì che ti considero che cosa avevi scritto che non l'ho considerato dimmi dimmi eh, federico bargiacchi ma come non ti considero c'è tanto cioè, oggi c'ho tante persone che scrivono Ah, ma sì ma che domande mi fai? insomma io queste domande le rispondo solo se vi abbonate eh, la prossima live farò partecipare solo solo persone che si abbonano in chat perché io sto portando avanti un discorso vediamo un po che devo intanto ne approfitto a fare una cosa ritorno e poi non avete dato neanche Ecco, adesso vengo un momento. allora sono ritornato grazie per avermi aspettato probabilmente perché stavate chattando tra di loro voi e eh. allora ha tratto male la gente ah, ha tratto male la gente no a me non mi tratti male e eh... eh... qua qua dice che la tua identità digitale sta top top vpn la tua identità digitale sta la stanno monitorando eh, eh, qualcuno di voi mi sta monitorando ah, bene grazie Bigli amici con degli amici che mi, mi monitoreggiano e eh, voglio vedere eh, magari dovrei avere degli amici nella cia no magari hanno sentito eh, Stavo parlando del 911, che poi è, è una, una cosa, una curiosità che non c'entra niente con tutte le cose morbose, complottiste, no paranoiche. Ma 911 è anche negli Stati Uniti il numero eh, della, del pronto soccorso dell'urgenza. Tu fai il 911 è anche gratuito, non devi avere la ricarica nel cellulare. E ti viene il pronto soccorso cioè la polizia le ambulanze i vigili del fuoco e eh sì ecco grazie igor eh, i miei cani stanno bene grazie stanno dormendo io invece faccio tardi eh, adesso che c'è un'applicazione che voi potrete trovare i video che faccio in quell'applicazione nel mio profilo di facebook e poi non so se nominarla qua perché fa, si fanno video quindi meglio di no e sto facendo dei de video come del, de un adolescente perché promettono dei grandi guadagni ma non si guadagna nulla però mi diverto molto quindi magari qualcuno il quale io comunico in privato nella nell'applicazione di messaggistica del telegramma che è venuto prima del telefono allora io gli comunicherò gli comunicherò quale qual è questa piattaforma ma mi sembra che io io non sto Monitorando, niente a ah, bene. Allora, di te mi fido che mi hai risposto solo te. Tutti gli altri mi devono stare monitorando. Eh, cara, psycho, mi sembra che ti ho mandato. A te, eh, qual era quel dei link dei video che ho fatto in quella piattaforma. Mi piace perché sono ritornato ai tempi di 12 anni fa, quando utilizzavo per la prima volta Instagram e Spreaker e mi sentivo mi sentivo proprio libero di fare qualsiasi cosa perché uno cerca naturalmente di guadagnare, di fare cose produttive, però ecco la gratuità di condividere materiale che anche sai che non per forza deve avere buona qualità ma è un'espressione tua, è più forte è più forte la volontà di esprimersi anche gratuitamente, pur sapendo che non guadagni nulla, che invece il tentativo di fare le cose bene per guadagnare, perché alla fine ti ritrovi costretto, obbligato a fare le cose, anche se poi io ho necessità economiche e non mi dispiacerebbe guadagnare da quello che faccio. Quindi se da questa live potessi avere un miliardo e mezzo di euro, li guadagnerei, non li butterei però so che tutte e tutti voi ecco fate una colletta magari potete fare un'unica donazione un euro a testa siete in quattro, 4, 4 euro eh, devo sono arrivato ai 20 euro perché il mese scorso qualcuno eh, mi aveva donato dei soldi ma mi serve avere come minimo 100 100 dollari da ritirare io a giugno luglio anche di quest'anno ho ritirato 97 dollari perché gli hanno scalato le tasse nel 2021 a giugno ho ritirato 97 dollari e quando è stato prima del 21 che mi hanno pagato nel 2017 quindi 17 21 e 22 sono gli anni che mi hanno pagato in tutto ho raccolto meno di 350 dollari il 7 febbraio 2013. Prima ne avevo altri gli occhi chiusi perché giravo i video con eh, lg kp: 215. Quindi mh, non so se avete presente i primi video giravo diciamo con questi due cellulari che ormai sono rotti. Questo purtroppo mi si è rotto perché si è rotto lo spinotto della che si alimentava. No, ma ci ho girato un sacco di video, soprattutto per il canale che avevo nel 2010 che ho chiuso nella fine 2011, perché erano di una mediocrità grande quei video erano in 177 per 144 senza audio quasi e poi non mi giravo io e poi e eh, di questo nel 2013 questo ci sono più o meno di registrare nel 2013 2000 eh, più là del 2013 insomma questo Samsung Galaxy young 53 60 che mi si è rotto nel 2016. Filmava 2 megapixel, però in 360 x 240: poi a mia madre gli comprai questo cellulare perché gli avevo comprato nel. Eh, 2013 al 6 marzo un cellulare il Samsung 2121 gliel'hanno rubato l'unico cellulare che nella nostra vita ci hanno rubato allora gli ho regalato questo perché comodo e faceva scrivere sempre gli sms a me ed è un Nokia Asia 302 filma 3,2 megapixel 640 x 480 e fa delle foto con più di 3.000 pixel per non so che cosa ancora funziona bene. Per fortuna, però lo uso poco per filmarmi perché, perché ormai sto imparando a filmarmi con altri. Mia madre mi ha regalato questo del 2015. Non gli tolgo la custodia perché tanto. Questo è un eh, Motorola Moto it seconda generazione del 14. Ma me l'ha regalato nel 2015. Mi stava per comprare eh, un Samsung Note 4 però il venditore ci ha detto: se devi comprare un note compralo nuovo, perché così c'è il sistema operativo attualizzato, e ho fatto bene perché si sarebbe disattualizzato pronto, allora abbiamo preso questo. Poi io adesso avrei voluto sempre prendere un Samsung non avevo soldi ho, ho speso i soldi che mi ha dato youtube nel 2021 97 dollari e, e c'era un Samsung Galaxy ormai sono tutti Galaxy a 02 a 2 che poi non ho capito perché ci sono un sacco di numeri uguali ma aveva meno qualità di quest'altro cellulare che ho comprato col quale mi sto filmando doveva essere ironia del destino un altro un motorola e 7 i power ma quello che succede è che quello che succede è che molti di voi dicono che lo stesso questi video che faccio eh, tanto in premier come in live non hanno qualità e io vi dico e eh, va bene contribuite alla qualità no contribuite alla qualità vediamo dove il cellulare vediamo dovrebbe essere essere qua no non lo sto non sto filmando cioè che che, che viene lo schermo il monitor no, no, non riprende il cellulare come come è possibile vabbè se voi volete qualità e abbonatevi al canale ci sono sei livelli di abbonamento e non facciamo i tacani e, e io voglio io voglio l'erba voglio eh, no quella la voleva bob marley l'erba voglio io voglio un samsung galaxy s 22 serie cioè un ovviamente ultra cioè un samsung 22 S un samsung Galaxy S22 Ultra perché lo metto su un tripode c'è quasi sette pollici di schermo e voglio vedere se trovo un tripode per cellulare dovrei trovarlo per tablet e mi filmo con la camera principale anche le live a 100, 108 megapixel, che poi se è pixelato Doppio, sono in realtà. 54 megapixel. Perché il pixelato doppio rende la metà? Allora adesso vediamo un po'. Sant'Enchan, ma tu mi mandi sempre link strani e sono di quella piattaforma. Appunto, sono di quella piattaforma che iniziano con vincula vincola. In spagnolo perché dovete sapere perché io ho preso la conta in spagnolo in quella piattaforma perché particolarmente diffusa in america latina e dicono che paghi per il momento ci occorrono 100.000 iscritti quindi io sto ad, ma non arrivo a 2000 quindi prima di arrivare a 100.000 iscritti cioè e come fa in youtube devi avere mille iscritti 4.000 ore ma poi devi fare 100.000 visualizzazioni in quella piattaforma non c'è non ci sono questi limiti devi avere 100.000 iscritti e ti iniziano a pagare per ogni visualizzazione ma devi avere 100.000 iscritti è più difficile in un'applicazione con con 300 milioni di usuari avere 100.000 iscritti piuttosto che in youtube avere 100.000 iscritti in youtube ci sono miliardi eh, di, di iscritti quindi magari in dieci anni c'è gente che c'è un milione di iscritti quindi vincula significa vincolare vincolati a questo usuario, non usuraio. Usuario San, ma se io e Psico ci sposiamo vieni al matrimonio, ma certamente che sì, ma certo che sì, soltanto eh, che vi dovete abbonare se vi abbonate io coprirò con una live il, la vostra cerimonia di nozze allora san mi servono i soldi devo curare i piccioni eh, no ma mi spiace allora se tutte e tutti voi eh, mi date delle donazioni apriamo un crowdfunding salviamo i piccioni di me too cioè di psycho che poi appunto me too youtube dei tu sembra qualcosa a lui, a, a, a, sembra a, una canzone di Bono. No degli youtube me too ha donato ivan salutalo, san vieni nel trentino ciao ivan sì, Ivan mi ha donato. Infatti, purtroppo è quasi un po' bloccato. YouTube ha chiuso eh, i pagamenti. YouTube ha chiuso i pagamenti miei. Lasciando fuori la donazione di Igor per quello che mi ha dato adesso in giugno o luglio del 2022 di nuovo 97 dollari e in attivo cioè 22 dollari. Fra gli altri, anche i, i soldi che mi ha dato Igor, ciao Igor, eh, Ivan, perdono. <ride> fra l'altro mi deve dare fra quei 22 dollari i soldi che mi ha dato eh, ivan i soldi che mi ha dato ivan perché perché youtube ha chiuso il mese e ha lasciato quei pagamenti che evidentemente chiude a fine mese ma a fine mese del mese anteriore e quando ivan eh, ivan mi ha dato non so se 20 euro a parte che si tiene una commissione alta youtube però ha pensato bene di farvi entrare nel mese seguente quindi adesso io se voglio ritirare i soldi di ivan devo guadagnare altri 80 dollari altrimenti non arrivo a quota 100 certo lui mi aiuta così arrivare a quota 100 però peccato che youtube non ha messo insieme agli altri 97 dollari quello che mi ha regalato perché altrimenti avrei ritirato eh, non so se ci sono 22 97 98 108 100 avrei ritirato 118 dollari invece che 97 però youtube ha pensato bene di, di tagliare tra il mese il, eh, che mi ha dato io c'è una memoria eh, che mi ha dato ivan eh, purtroppo non l'ha fatto entrare nel pagamento che mi doveva e queste cose succedono ah, ma perché conservi quei telefoni vecchi buttali 2 mega pixel e eh si sì. ha ah, ah, ah, ah, rubato ah, ah, ah. leggila un po la chat della tua live san e eh, che ca però sì sì eh, stavo occupato no ma me io mi affeziono ai cellulari questo anche anche se lo riuscissi a riparare l'android 2.3.6 non, non, non riesco a entrare nella play store perché ancora si chiama alla maniera vecchia poi c'è purtroppo si è, deve essere rotto il bottone power per quello io vi consiglio nei cellulari di caricare un'applicazione gratuita che viene senza pubblicità e che tu in pratica dopo l'ho capito tardi e l'ho messa in questo cellulare per non stare schiacciando tutto il giorno il bottone del power del power del power del power che poi si rompe, c'è un'applicazione che tu puoi spegnere lo schermo e questo no, questo per riaccendere dovevi accendere col bottoncino. Ma i cellulari di oggi hanno che col movimento tu riattivi lo schermo, allora. Se vuoi S22 ti conviene l'iPhone stand, vabbè fatemi donazioni, che io mi compro tutto quello che voi mi suggerite. No, no, è Igor, no Ivan. Bene, grazie. Tutto quello che ho detto di Ivan vale per Igor, ma perché ti dimentichi che cose che hai letto due secondi prima? è Perché prendo medicinali? Perché non è più giovane e nemmeno tu e neanche tu. Beh, vi devo lasciare, grazie per avermi seguito in live. Devo staccare, ciao.